Negli anni 70 e anni 80 era di moda, era corrente il cosiddetto modello radiofonico, cioè tutti facevano esperimenti con la radio e pertanto pensavano di trovare una frequenza sulle onde corte o sulle altre gambe d'onda che sia eh, favorevole per l'esprimersi delle voci e quindi erano convinti che il messaggio potesse arrivare via etere, cioè via elettromagnetiche, onde elettromagnetiche. In realtà io non sono per niente d'accordo, perché all'epoca tra l'ingegner Traina, io e altri sperimentatori avevamo costruito più apparecchietti per, per migliorare la ricezione delle voci. Ebbene, veniva migliorata la ricezione delle voci ma per chi? per quello che aveva costruito la non, non per tutti quindi non era ripetibile ma solo nasceva quasi un'affezione eh, nei confronti della propria apparecchiatura che la parecchiatura diventava veramente una bella creatura per, per chi l'ha costruito ma in realtà non era questa la, la ragione, ma questa affezione nella propria creatura non faceva nient'altro che sintonizzare il proprio, proprio inconscio e tutto l'animo, la, creava quello che vedremo che io ho chiamato il modello psichico. Ma il fenomeno era limitato all'apparecchiatura e all'operatore, e l'operatore doveva essere nelle condizioni ottimali per poter ricevere le voci.